Buongiorno e buon 2021 a tutti. Il CESPI ha affrontato questo stravolgente 2020 con coraggio e con sempre più spirito di intraprendenza e di servizio. Abbiamo consolidato percorsi di ricerca che ci hanno resi centrali e importanti, punti di riferimento in particolare contesti di profonda evoluzione, eh, dall'America Latina all'Africa, ai Balcani, alla Turchia e molto altro. In alcuni di questi scenari sono ancora oggi, in queste settimane, al centro della cronaca internazionale e per questo crediamo importante essere presenti e rafforzare le nostre attività. Il 2021 è iniziato per il CESPI eh, proprio l'insegna appunto di questo spirito di servizio ehm, cercando di dare un aiuto concreto attraverso i nostri studi per disegnare un mondo diverso eh, durante e dopo questa crisi eh, spaventosa che ormai si è trasformata, eh, lo abbiamo visto eh, negli episodi alcune settimane fa negli Stati Uniti, in una crisi sociale, in una crisi politica e democratica. Ecco che il 2021 eh, inizia allora con il rilancio di alcune iniziative di grande successo che abbiamo avviato nel 2020, in particolare l'osservatorio Covid che è diventato un punto di riferimento per esperti e anche un buon antidoto contro le fake news, producendo settimanalmente... Eh, tutta una serie di dati e di informazioni. L'Osservatorio continuerà a fornire eh, queste informazioni anche eh, nel 2021. Eh, C'è un altro campo per noi molto importante che abbiamo avviato nel 2018 che riguarda l'Osservatorio sui diritti umani, che produce una rassegna trimestrale e eh, avvierà nel 2021 due importanti iniziative. Eh, un, eh, prima di tutto un eh, percorso di formazione sui diritti umani e la realizzazione di un uh, rapporto annuale sui diritti umani quest'anno dedicato proprio al rapporto tra diritti umani e pandemia. Eh, Un'altra grande novità del 2021 eh, sarà eh, la partenza della nuova piattaforma e-learning che Cespi ha sviluppato attraverso cui eh, forniremo eh, dei, corsi, dei, dei corsi di formazione e con gennaio eh, si apre il nuovo semestre della scuola dottorale internazionale che ospiterà sette studenti eh, che provengono da sei, parti, da sei paesi eh, del mondo. E in questo mese potrete poi partecipare a alcune iniziative che il CESPI ehm, ehm, ha messo in campo e su cui eh, crediamo molto, ehm, per la nostra storia di studi internazionali e per la nostra presenza in alcuni contesti. Parleremo di Islam, ma parleremo anche dell'esodo degli ebrei nel mondo arabo, parleremo di America Latina, di Balcani. E sempre eh, questo mese. Eh, stiamo um, lanciando sul nostro sito un nuovo forum che quest'anno sarà dedicato alle migrazioni. Eh, il forum è un luogo di, aperto, di dibattito e abbiamo deciso di dedicarlo a questo tema, che è un tema centrale, quello che sta accadendo eh, nei, nei paesi balcanici e ai confini con l'Italia eh, lo evidenzia. E affronteremo questo tema sotto due punti di vista, il tema delle politiche e il tema delle integrazioni. Sono due dinamiche che sono strettamente interconnesse con loro. Segnalo infine che a dicembre sono uscite due nuove pubblicazioni del Cespi, il quaderno Cespi dedicato all'America Latina e eh, il volume sui Balcani al di là dell'Adriatico. Ecco, eh, è solo l'inizio di un 2021 di un Cespi alla ricerca di un cambiamento eh, per cercare eh, di costruire insieme eh, qualcosa di migliore in questo 2021. Grazie.